Ciao a tutti, questa versione che sto utilizzando di QGIS è la 3.2 BON. Vi faccio vedere guida, informazioni. Eccolo qua, 3.2 BON. Questa versione ha introdotto circa 79 funzionalità, tra queste una molto importante che per anni è stata... Ora non dico richiesta, ma è una funzione che per esperienza personale molte persone eh, hanno bisogno di questa funzionalità. Qual è la funzionalità? La funzionalità è la seguente, è aggiungi gli attributi geometrici. Si chiama così, da, eh, se andate su strumenti di processing e scrivete add, in particolare aggiungi questa qua. Aggiungi, geometria, aggiungi gli attributi geometrici. Cosa sono gli attributi geometrici? Gli attributi geometrici dipendono dalla geometria. In che senso? Se, si, se, se noi eh, abbiamo come geometria un, dei punti, gli attributi geometrici sono le coordinate: ok, quindi sono la x, la y, la z e anche la m, <coughs> m la misura. Se invece eh, parliamo di eh, vettori lineari, linea stringhe, gli attributi sono per esempio la lunghezza, oppure se parliamo di poligoni, gli attributi geometrici sono oh, il perimetro e l'area. Ah, Per quanto riguarda mh, le, eh, le geometrie di tipo lineare, oltre alla lunghezza, sono state introdotte altre due caratteristiche, che sono la sinuosità sin e la um, lunghezza uh, in termini di eh, linea retta. Comunque, questo qua, a caso mai, lo approfondiamo in un altro video. Quello che a me interessa far vedere in questo video è che se noi abbiamo... Come in questo caso, ho dei punti 3D. Si apro la tabella attributi, io qua vedo solamente come attributi quelli alfanumerici. In questo caso è il feed. Però la geometria contiene in sé, ve lo faccio vedere se vado, se attivo questo. Utilizzo lo strumento vertici editor. Qua sotto, vedete, questa geometria contiene se la X, la Y, la Z e la M. Bene, questa è la geometria, questa è la tabella attributo e questa è la geometria. Ora, io voglio per ogni punto che questi attributi geometrici compaiano nella tabella attributo, cioè la X, la Y, la Z, e la M compaiono qua. Bene, questa funzionalità è stata introdotta in QGIS eh, nella versione 3, e in particolare nella 3.2, BONN. In realtà anche le versioni precedenti facevano questo lavoro, però si limitavano alla x e alla y, anche se la geometria conteneva la z e la m. In questo caso, con questa nuova funzionalità, aggiunge alla tabella attributo tutti gli attributi geometrici, quindi x, y, z, m. Okay? Vediamo come. Se facciamo doppio clic, compare questa semplice finestra, ci chiede qual è il layer quindi questo qua è possibile anche comparire gli attributi solo per gli elementi selezionati però a noi non ci interessa è possibile addirittura scegliere il eh, quale sr utilizzare quello del vettore quello del progetto quello è eccetera eccetera questo è importante soprattutto per i poligoni le lunghezze le lunghezze del, dei, dei vettori lineari e informazione aggiuntiva. Questo qua lo crea. Naturalmente io non lo faccio creare, <coughs> non lo faccio memorizzare nel, nel computer, ma lo lascio temporaneo e quindi faccio avvia. Quindi, istantaneamente, lui crea un altro, vi faccio vedere: la bella attributa, se io la apro, ecco qua. Questo è come era prima: il feed. E questo è ora, abbiamo la coordinata x, la coordinata y, la coordinata z e la coordinata m. Quindi in, in pratica eh, ho, ho trasferito tutte le informazioni geometriche del punto nella tabella attributi. Molto semplice. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un like, se il video vi è servito iscrivetevi, perché... Perché vi chiedo di iscrivervi? Perché da, uh, facendo delle analisi nel mio, nel mio canale, più del 90% delle persone che vedono i miei video non sono iscritte al canale, quindi è una cosa un po' non tanto bella, quindi vi chiedo di iscrivervi come diciamo così come una sorta di ringraziamento, naturalmente se il video vi è servito, vi è piaciuto, è stato utile, altrimenti vai passate. Ciao e alla prossima!